Se ti chiagni a pescatore contadino, e contadino Sparagni e comparisce con le sempre corte Fate La gente con malizia e gelosia si non ricco, rotti il culo, poveri e gli per la via. Non tiene mai il denaro per, per campare e per spirare. Ma tiene proprietà, posso fisse il caso, pa' affittare. Ho hito fatto e mamma a me, non ho capito niente. La vita inciossessa pei cazzi della gente. Ma quando che la gente dice che si malamente, a lui che fai brutello e te ne va a fangulare. scarta carta conosciuta e l'anima venduta. Quando si mangia, si e quando soffre, si stuta, Ananza che sta. Samosce, quattro fighe mosce Questa la vita, è e il resto è Napa Il farino trementenne gli umare, Carica navi, sole e merda appossito e spare, ti la oliva lì su i e palle ciotte, che se quello che conta ma che cazzo me ne forte, gli vivo il calegna, la piaia è molto monte di torcone, gli gozzi, le è una vecchia zona, così minchia piccola e luce e ha caete è tutto a poste, ahi, gli adovina fa burdella alle case vostre. Parisce con le racce sempre corte, e chiaro ha questo denaro pure rende cassa morte. L'estate cocaina, polsi sbirri e fedenzia tu tieni quattro casa e fa un pezzente per la via. Due negroni in compagnia, io parte e porto, io mi faccio i tuoi due catante, tieni in torto. Nati e le pulpe pari quasi morte, t'hanno fatto buchi in alto, la bascia io supporto.